Zombie apocalypse Allora, rieccomi dunque con un altro nuovo video di oggi, tutti nello stesso momento, li sto registrando perché poi li vado a caricare direttamente su YouTube. Questi sono i video, aspettate se sto ancora guardando qui, eh. devo andare qui. Sì o no, sto riprendendo. Mm. E quindi questo è il video dei preferiti del mese di luglio perché lo so che ho sbagliato a fare il video di ehm, come dire in settembre ma dovevano essere fatti in luglio ma luglio purtroppo non, non l'ho potuto fare perché ahimè avevo voglia di fare altri video più belli di questo vabbè, a parte le ciance che sto dicendo ehm, adesso mi ha sconcentrata lì vabbè bene non comment allora vi stavo dicendo praticamente i preferiti di luglio e settembre o agosto e settembre fate un po' voi comunque questo è allora innanzitutto eh, ci tengo a precisare che eh, sto utilizzando sempre quasi la solita palette vedete questa qua della deluxe di Makeup Revolution da non so quanti colori perché io, sinceramente, non me li ricordo tutti. Comunque, vabbè, sono questi e usano oh, sempre gli stessi. Se andate a vedere il video, che caricherò o prima questo o quello, comunque, vi faccio vedere che utilizzo questa palette. Utilizzo che vi ho detto che utilizzavo questa palette poi come crema, che è ancora crema perché è altro siero che sto utilizzando ed è questo qua della water 89, no che dico, 89, mineral 89, vedete questo qua, vedete, no non si vede la mazza, water 89, mineral, uh, mineral 89 e vabbè quello avete capito no, e questo qui è gialloso, l'ho visto da make up tea, ma l'ho visto anche da Mm, sì, dobbiamo capire da Giulia Cova, tutte per youtuber, creator, e mi sta star piacendo, non ha odore perché ne ha poco, ha promozione mm, normale, semplice, <ride> appunto. E poi, ehm, come altro, come dire, come altro preferito del mese, allora, le canzoni mie del mese sono solo un minuto, ovvero dei gemelli diversi. Solo mi dammi solo un minuto, un attimo ancora. Sono stonata, lo dico, non sono sempre attonata come credono altre mie. Eh, come credo, una mia cugina, sono, sono attonata quando riesco, quando no, petro. Ho detto solo metto un pezzo, quindi evitiamo il copyright sul mio canale. Poi. L'altra canzone che mi piace, di Fabi G, no, non di Fabi G, che dico, di, che piace anche a Veronica, la, la, la, la bambina mai cresciuta, eh? Ah, sì, eh, era quell'altra di Luna Pop, sì, è come è bello andare in giro, nanananananana, na na na na na na, è bella quella, eh? Quella canzone è molto bella, sì, eh, poi, ma come è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, Ciao a tutte ragazze e poi un no, saluto non per chiudere il video, era un saluto per dirvi ma quanto è bello andare in giro, basta. Poi come altre canzoni cosa c'è? Ehm, no canzoni, sono preferiti del mese, mi stiamo già un po' perdendo, vabbè. Ehm, ah, il gloss che non so dove l'ho messo il che ho grosso dove l'ho messo? il dico che l'ho perso È che l'ho ah no, ci l'ho sotto gli occhi in mezzo alla faccetta è un po' zozzetto però vabbè la, allora la bella della crayon della bella crayon come ho detto della Valentina Ferragni, ecco qua, molto bello. Eh, no, adesso non lo metto per quelle labbra che fanno veramente non dico cosa, però mi piace molto, non, vabbè, il mio anche fregare, ma sinceramente per me non si fa, lo metto quando ho fatto lo scrabino le labbra, ma in questo momento 9, non lo metto manco morta, perché no? Non, non me lo sento, fa anche un po' schifo metterlo con le labbra tutte piene di, di non so cosa Comunque vabbè niente ragazzi, era per dirvi che questo è il mio preferito yeah. E vai Poi Come quando metto altri trucchi sul viso allora, come cibo preferito sto preferendo molto un cibo che è un piatto di piatto monoportata che si mette appunto quando si va negli agriturismi sardi appunto ed è il piatto che mangiavo quando sono andata in una città scolastica per metà sardegna, cosa si intende per metà sardegna? sono stata a Orgosolo, Arporea e Cagliari e altro, davvero, vabbè basta, non sono andata a altre parti, eh, e lì appunto mh, a Orgosolo ho mangiato rucola, bresaola e formaggio, mamma mia, una bontà unica, buonissimo, <ride> poi cosa ho mangiato altro, ho mangiato come piatto, Pasta al forno, il no, piatto preferito è appunto è la pasta al forno, come anche come piatto, mh, come antipasto, quando si fa gli agriturismi, quello che vi ho appena citato. Pre presaula, rucola e formaggio, buonissimo, quel prosciutto tante volte, quello proprio fatto in campagna. Ma cosa non è? Voi direte, ma cosa ti che, cosa stai dicendo? Raga fidatevi che è buono, tutto molto buono, è squisito, quindi non mi dite che non va bene, perché o, ognuno in casa sua mangia quello che crede, però se poi il pop fa un po' far senso non è colpa mia. Comunque, vado alle ciance, andiamo avanti. Altro preferito del mese, vabbè, a parte le ciabatte che indosso, che mi stanno comodissime della Scholl, le amo, le adoro, sono fantastiche ci sto comodissima sembra camminare sulle nuvole tante perché mia nonna mi dice che ma stai camminando scalza no ho le f, no, la come, come dice in gallorese le ciabatte, le Beh, vabbè poi eh, musica preferita che ascolto no musica ancora sta musica scusate allora come bebita preferita a volte la camilla perché appunto mi calma ma non solo quella L'acqua, sto bevendo tanta acqua, in questo periodo mi sto saziando di acqua, saziando se per dire, perché bevo tanta acqua mi fa anche bene la pelle. No? Non fa miracoli, però aiuta a togliere le tossine e vabbè, siamo per vedere altra cosa, si sa. E... Poi cos'altro? Su i che sto facendo nessuno, comunque non ci interessa. E bagno schiuma preferiti, sempre il Vidal. Ehm... Come, allora, come film la sera sto guardando, o trasmissioni, vabbè, non ci importa. Più che film sto guardando film sulla Sicilia sulla Calabria. Non so sto qua a dirvi che cosa, se volete guardare sulla tv o su Canale 5 ne trasmettono tanti, ma anche su Rai 1, a volte al pomeriggio, l'estate, quando non volevo andare al mare, non uscivo per niente, mi guardavo Montalbano, ma che Montalbano? No, Don Matteo, Don Matteo sulla, sul Rai 1, eh, sempre sul Rai 1, prima do, quando finivano appunto mh, Una vita, Una eh, vita e un altro programma che adesso non mi ricordo, un'altra serie Soap Opera. Mi guardavo che cosa. Ah sì, eh, Le Sei Sorelle, programma, vabbè, Soap opera sul Rai 1 fantastica. Dopo Don Matteo, no prima di Don Matteo c'erano le sei sorelle, sto confondendo adesso scusate, c'era le sei sorelle e Don Matteo a seguire e poi basta, adesso mi sto riguardando Barbara d'Urso, eh, prima di Barbara d'Urso Barbara Palombelli che amo ah, in assoluto, mi potete vincere quanto volete ma a me piace da morire Barbara Palombelli e anche la D'Urso non è male, ognuno ha il suo pro e il suo contro su Barbara. L'urso, me non mi interessa, mi piace da morire, eh, ne tira fuori argomenti un po', un po', non tanto carini, ma alle volte aiuta anche le persone più bisognose di questo mondo e questo l'ammiro tanto, mi, mi, mi sta molto a cuore Barbara per questo, mi piace veramente tanto, brava Barbara, mi complimento con te, sei veramente una grandonna in gamba poi basta ragazze altro come altri programmi tv niente e, sto scendo di più adesso perché, perché se mi vedete fare meno video è perché sto scendo di più appena uscirò di meno farò più video o viceversa anche vabbè. farò video vlog vediamo che ricci vediamo da farsi e niente ragazzi eh, che dire, ci vediamo. Sistenete, allora, sostenetemi con un like e attivate la campanella, iscrivetevi e commentate se vi fa piacere questo video di vi preferiti. Un po' confusionario, ma sperando che vi sia piaciuto. Un bacio e a presto. Ciao.